Grazie eh, dell'invito, grazie all'invito al laboratorio per Lapsus, eh, che eh, conosco da tempo per la loro eh, professionalità e eh, appunto per questa idea eh, di filmare. Eh, per questo eh, non, non vado eh, a braccio, e eh, di fatto, quando poi si finisce sul, sul web eh, c'è sempre il rischio eh, di eh, se, ritrovarsi con delle affermazioni che non sono eh, storicamente eh, corrette. Eh, la prima cosa che ho fatto quando, eh, quando mi ha proposto questo incontro sul populismo eh, americano è andato a vedere la le, le lezione introduttiva. Eh, del professor Cuzzi eh, che vi ha descritto un po' le mie forme eh, di populismo e che cosa in effetti eh, significa effettivamente il populismo e eh, per quanto riguarda eh, gli Stati Uniti eh, uno dei presidenti eh, che citava è eh, quello di eh, Field Brunzfeld come un po' un iniziatore in effetti eh, Theodore Roosevelt così come eh, Barack Obama sono delle eh, personalità politiche che cercano di arginare il populismo eh? e eh, chiaramente se vuoi arginare il populismo devi parlare con le stesse parole eh, dei populisti cioè devi cercare di creare una coesione attorno ai temi che ti stanno più creare l'esempio eh, classico è quello di Barack Obama che è la legge ideale. Eh, delle eh, seconde eh, elezioni, cioè quelle che lo porteranno per la seconda volta eh, alla Casa Bianca, è volato in Kansas a, a, a Osaguatomi, Osaguatomi, che eh, sta da quei quarti, eh, metà indiani, in, trasformazione di in, un uh, Missão Western, proprio in, in, in, in non comprensione del mondo. Quindi vola in Osaguatomi e dice che è arrivato lì a Osaguatomi per una serie di ragioni. Eh, abbastanza importanti la prima ricorda che lì c'era stato Theodore Roosevelt cento anni prima cioè Theodore Roosevelt eh, quindi siamo eh, praticamente, eh, nel eh, 1810 sceglie di andare in Kansas alla fine della sua presidenza per rilanciare il suo eh, progetto eh, politico che questa volta si chiama eh, partito progressista quindi capiamo subito che non c'è così una cosa eh, abbastanza chiara sui partiti politici americani. Capiamo benissimo che ci sono due partiti: il primo costruito appunto da Andrew Jackson nel 1828, che si chiama Partito Democratico e che in un certo senso assume tutti i contorni di un partito populista, e poi il secondo eh, che nasce all'alba della guerra civile voluto da Fremont. Il partito di Lincoln eh, che è il Partito Repubblicano. Eh, in questo contesto di scontro tra due grandi partiti, eh, spesso direi spesso perché è eh, facile trovare un terzo partito che sceglie di candidarsi. Possibilità di successo praticamente vicino allo zero, però di fatto eh, raccoglie eh, molti voti e eh, alla fine può darsi che eh, modifichi il senso, proprio i risultati eh, delle, eh, delle elezioni. Non so se avete presente lo scontro tra eh, appunto, George W. Bush e Al Gore. Anche Al Gore, in un certo senso, i suoi termine di scena paragonato ai populisti. però viene vinto proprio per un pelo da George W. Bush che viene vinto una, tra l'altro eh, con alcuni voti misteriosi in Florida e eh, di fatto eh, grazie a una sentenza della Corte Suprema in questo caso il terzo partito quello che poteva dare fastidio a Lugola era il partito verde il Green Party quindi un Green Party che si prende una sua buona dose di voti e che tendenzialmente ostacola il successo eh, di Al vi crea dei problemi e tutti voi vi ricordate Al Gore per che cosa? per essere un paladino del movimento verde, capite benissimo che c'è una contraddizione in, in, in questo e eh, quindi eh, di fatto eh, l'interesse eh, di Obama presentandosi in Kansas è quello, prima di dire ok qui c'era stato Theodore Roosevelt che cercava di arginare chi? Un movimento eh, populista che si era trasformato in eh, partito eh, democratico e poi vedremo eh, come. A questo punto lui cosa dice? Un discorso molto interessante, lo potete trovare eh, anche eh, online. Eh, di fatto dice che eh, lui conosce i problemi della gente comune. Perché sua madre è del Kansas, Li conosce queste persone Ci ha vissuto assieme eh? Prima appunto che eh, I suoi nonni lo portassero eh, Alle Hawaii eh, E quindi eh, Dice chiaramente Che i repubblicani Vogliono difendere i ricchi eh? Perché avevano proposto Un ricco Anzi addirittura Un eh, ricchissimo Per eh, la eh, presidenza e quindi lui si impegna per difendere la middle class. Ecco qui che Obama tocca le corde populiste e si propone come paladino del centro medio e dei suoi interessi. Difende il suo programma liberale progressista, favorevole al mercato, ma anche la riva fiscale, per ridurre le disuguaglianze che lo ha portato poi alla la nel novembre del 2012 dopo aver ricordato che è qui che lui ha ritrovato le sue radici profonde eh, visto appunto che eh, nel caso sarebbe nata sua madre e i nonni, Obama ha argomentato che tutti devono farsi carico di portare il paese in carreggiata un paese in cui il lavoro non lo sia ripagato e tutti possono sperare di aver successo a prescindere dal proprio punto di partenza solo così aggiunto possiamo ridare forza ai valori fondali della middle class, il motore tradizionale dell'economia americana. Quindi un intervento eh, chiaro che recupera Fidel Russo un senso, appunto, eh, antipopulista. E chiaramente lui, che cosa si trova a combattere in, eh, in, questi, eh, in questi anni? O meglio, eh, combattere, cioè solamente combattere contro contro se stesso e con quello che non è riuscito a eh, svolgere del suo programma eh, così come ce l'aveva proposto, compresa la chiusura eh, di, eh, di Guantanamo eh, e eh, appunto torni di Marines eh, dall'Afghanistan cose che non sono state realizzate lui eh, si trova di fronte ai T-Party T-Party o T-Parties Fatto, perché eh, sono eh, entità eh, complesse, sicuramente un movimento po populista, questa volta eh, però organizzato nell'ambito della destra repubblicana. Che eh, se da una parte il congresso bocciava un tentativo di riforma fiscale per aiutare la middle class, dall'altra riempiva le strade di Washington con migliaia di persone vestite in abiti coloniali, che portavano indietro le allancette del tempo alla rivoluzione americana. Arginare quindi vecchi e nuovi populismi, in questo caso si tratta di un, eh, un nuovo populismo, anzi nuovissimo, anche se oggigiorno ci chiediamo dove sono andate a finire questi parti e poi spiegheremo anche perché sono eh, scomparsi oppure sono eh, andati a eh, andare. E comunque di fatto tutto questo sconfiggere il populismo è sempre stata una priorità per la politica contemporanea. In questo va giocato le sue carte milioni che sono soprattutto quelle del reale funzionamento del governo. Se questi ci dicono che il governo è il problema, noi dobbiamo dimostrare che questo governo eh, funziona e eh, chiaramente quello che conta molto è eh, l'economia, l'economia ripresa, eh, che impresa, che sia quella americana, chiaramente si è lasciata finalmente alle spalle non solo la crisi economica, ma anche eh, appunto possiamo vedere che l'indice di disoccupazione è eh, più eh, vicino al 7 eh, che non eh, appunto che eh, aveva ereditato dalle eh, presidenze eh, precedenti ecco qui che ritroviamo un po' la memoria in questo volantino elettorale eh, del partito populista come vi ha spiegato la professoressa nella precedente lezione, il termine populismo non nasce negli Stati Uniti eh, ci ha detto anche Cuzzi eh, e eh, appunto eh, io l'ho sentito online eh, questa parola russa per Ordo, che arriva da Popolo, che comincia a essere utilizzata intorno al 1870 e eh, vi posso eh, dare appunto questo documento eh, che faccio circolare e che eh, vi dice che eh, potete andare a ricercare su questa risorsa investito molto, American Historical Newspaper è, è, è appunto tra le risorse eh, della vostra eh, biblioteca e su cui potete trovare e cercare, se per caso dovete fare dei lavori sul giornalismo eh, americano, degli articoli di giornale. Quindi, di fatto, mi serve sapere, eh, ad esempio, quando eh, in un contesto eh, di stampa, eh, Fuori la parola Ancol Sen, un zio Sen. Faccio una ricerca. Ecco, faccio circolare. Il senso della ricerca. Imposto la mia chiave di ricerca, Ancol Sen, eh, appunto nel American Historical Newspaper. E viene fuori che Ancol eh, Sen già appare nei giornali eh, con bella, eh, del 1812 con la Gran Bretagna. Quindi la guerra del 1812 con la Gran Bretagna, eh, che poi si concluderà eh, nel 1815, portando eh, appunto in auge eh, la pre, eh, un generale importante che poi diventerà presidente, nonché, come abbiamo detto, fondatore del Partito Democratico, intrinsecamente populista, Andrew Jackson, eh, ritroviamo, con questa guerra ritroviamo già la figura di Anco Sam. E chi è Uncle Sam? se non eh, un signore eh, che si chiama Samuelson che commercia eh, carni e quindi eh, tendenzialmente eh, i soldati americani vedevano appunto, questo Samson eh, che gli spediva dei viveri, che chiaramente eh, almeno si combatte eh, nel Canada e nel territorio eh, molto eh, freddo e eh, quando arrivavano questi eh, viveri dicevano che era un regalo eh, di Uncle Sam, quindi Uncle Sam US diventa un po' esercito americano. Questo per darvi un'idea del tipo di ricerca eh, che potete fare con questo strumento. Eh, a me inizialmente eh, l'occasione è stata quella di cercare la parola eh, populist, non c'è. Nei giornali americani degli anni eh, 70 dell'Ottocento la parola populist non esiste. Abbiamo il termine popular, vedete quello che io ho scelto per voi, popular sentiment, popular interest, popular delusion, popular belief, popular education. Ma non c'è populist, non c'è people's party, quindi tendenzialmente eh, la parola popolo eh, nonostante sia sempre centrale nella politica americana a partire dal momento in cui i costituenti decisero di usarla per il preambolo della carta costituzionale we the people in order to form a more perfect union questa è la costituzione il preambolo della costituzione eh, americana eh, di, eh, appunto, eh, creata dalla Convenzione di Finanza e in questo volantino elettorale trovate un'immagine di quest'epoca e eh, della Filadelfia di quest'epoca, se eh, appunto eh, potete eh, immaginare. È la campana, è la Liberty Bell, è la Liberty Bell che ancora oggi rappresenta la rivoluzione americana, che proprio in quegli anni, gli anni del populismo, verrà portata a rappresentare eh, la Pennsylvania. Delle esposizioni universali eh, che si tenevano appunto eh, all'epoca, in particolare per quello che riguarda queste, eh, questi anni, è appunto oggetto del mio ultimo eh, lavoro che si chiama Expo d'America: eh, dalla mostra di Barnum eh, all'evento globale. Eh, quindi possiamo parlare dell'esposizione di Filadelfia 1876, l'esposizione eh, del centenario della dichiarazione di indipendenza l'esposizione eh, di Chicago, 1893, eh, e eh, chiaramente l'ultima di St. Louis nel 1904. In questo periodo il partito populista, di cui eh, vi andrò un po' a spiegare eh, le sorti, nasce e scompare negli Stati Uniti, riassorbito eh, nel più ampio partito democratico. Questa forse è una domanda che ci possiamo fare ed è molto interessante. Ma allora, professore, questo giorno il populismo è di sinistra o è di destra? E spero che poi alla fine eh, un po' di eh, questa, questa lezione possiamo avere idee più chiare nell'affermare che non è né sinistra, né di destra, oppure di, eh, di entrambi. Quindi partiamo. Eh, da questo mondo di Filadelfia eh, che crea la rivoluzione eh, americana e a cui il movimento eh, si eh, ispira. Eh, è chiaro che i Tea Party hanno un altro punto di partenza di questa rivoluzione americana. Non tanto la Filadelfia rivoluzionaria, ma tre anni prima il Boston Tea Party, ed è eh, appunto la copertina tra l'altro che avevo scelto eh, per il eh, mio eh, libro Le città della rivoluzione alle origini delle metropoli americane alle spalle vedete nel porto di Boston eh, una serie di coloni che si travestono da indiani in muo per buttare a mare un eh, carico eh, di eh, tè il 16 dicembre eh, il patrioteo sono guidati da Samuel Adams se per caso qualcuno di voi adesso viaggia negli Stati Uniti se la ritroverà come via è, è comunque da Samuel Adams è eh, ispirata a questo patriota che non avrà un grande successo scomparirà eh, lentamente eh, nella formazione dello Stato per dare importanza appunto, appunto, a quello che sarà John Adams quindi il secondo Presidente eh, degli eh, Stati Uniti quindi eh, i patrioti si impossessano delle navi del porto eh, che gestiscono il commercio di te e gettano eh, in mare il carico. Il governo di Londra dà prova di forza, approva una serie di leggi repressive che portano i soldati inglesi nelle strade della città. Da qui un massacro di posto, sedere il martire, eh, e quindi l'idealizzazione, eh, appunto un po'... Eh, della violenza dell'esercito inglese, la repressione dell'esercito inglese e quindi eh, di fatto la figura eh, del Minuteman. Sapete tutti quanti sono i morti del massacro di Boston, eh? cinque persone di cui è un afroamericano che non era considerato una persona, quindi di fatto eh, eh, quattro persone, però ci vuole appunto eh, fare una opinione pubblica forte riesca a descrivere questa, eh, queste morti causate dall'esercito eh, inglese eh, che occupava la città di del, del, del posto in un massacro. Quindi eh, da qui andiamo eh, appunto allo scontro di Lexington e Concord, eh, il 19 diciamo aprile 1775, dove compaiono tutti i militari che rappresentano il popolo e a differenza punto del popolo nostro, che è un po' un popolo più simile all'idea di popolo che aveva Pisacane eh, nel 1800, è armato. Mil perché sono pronti a entrare in azione in un minuto e eh, chiaramente a difendere le loro terre con un fucile. Ecco, questa è, è l'idea. Eh, sono eh, dei cittadini, protestano, quindi anche in questo caso non possiamo dire che il populismo, così come eh, l'abbiamo raccontato per quello che riguarda il People's Party, nasce come un movimento rurale, però il termine populismo può essere anche adattato al, eh, all'ambiente eh, all urbano. La protesta nasce dal basso contro l'egoismo, eh, delle elite che governano addirittura non eh, dalla da, città lontana, dalla città della costa, addirittura dall'Inghilterra, quindi dall'altra parte eh, dell'oceano. Eccoci qua un po' a, a riflettere eh, su questi vecchi e nuovi parti. Eh, in questo uso eh, un testo eh, di eh, Giovanni Borgognone T-Party, la rivolta populista e la destra americana quindi spiega perché T-Party sono considerati eh, populisti e nello stesso tempo eh, perché eh, appartengono all'alveo della destra americana e qui ci dice un altro sondaggista, eh, conservatore eh, Rasmussen, autore eh, con D'Arccio e un lungo volume su questi nuovi T-Partys ha sostenuto che il populismo sia un dato essenziale eh, appunto della, eh, della storia eh, appunto di questi eh, tipo di il populismo, dice il libro, è nel DNA, nel DNA degli Stati Uniti fin dalle origini il riferimento eh, di eh, Rasmussen non era tanto eh, ai movimenti coloniali, quindi a questi tipati quanto alla presidenza di Thomas Jefferson e alla sua carica antisistemica Antigovernativa individualistica. Ecco qui abbiamo finalmente la figura del contadino, che a differenza del contadino eh, europeo, che è spesso è un vittuario, eh, è un piccolo proprietario terriero. Ecco perché usiamo la parola farmers. Ecco perché tendenzialmente ritroverete eh, sui libri, quando vi raccontano questa storia americana, farmers. E perché non usano contadini? E addirittura ci aggiungono una parola in più che si chiama appunto il termine Yeomen. Quindi le figure eh, in, in sé sono gli Yeomen farmers, sono contadini che hanno eh, un piccolo appezzamento e che lavorano il loro appezzamento. Il rischio è sempre quello appunto di eh, ritrovarsi eh, con uno speculatore spesso assenteista che possiede eh, la terra e la fila può ritrovarsi vittime di quello che era la situazione in Europa. E in, anche su questo ho eh, scritto eh, un libro un po' più sottile, che è, appunto si chiama Contro i padri fondatori: eh, Petizioni e insurrezioni nell'America Post-Rivoluzionaria. Alle spalle trovate eh, due contadini. Eh, all'epoca le incisioni erano su legno quindi era difficile rappresentare queste persone e eh, i due contadini eh, che poi sono anche eh, la copertina eh, del mio libro appartengono alla rivolta di Shakespeare sono dei contadini che si accorgono che dopo la rivoluzione americana nulla è cambiato e quindi bisogna di nuovo prendere le armi di cercare di sconfiggere quello che sono appunto le idee del libro e chi sono chiaramente lo stesso George Washington che alla fine poi esce come uno speculatore taria, tra le tante cose che ha fatto eh, George Washington a differenza eh, di Jefferson eh, non sa scrivere granché bene, in questo avevo tradotto anche un testo che si chiama Regole di civiltà e di comportamento. Eh, ed tutto quello che è riuscito a trascrivere nella, nella sua vita. Però eh, era un eh, militare dell'OMG e quindi sapeva essere eh, tale eh, a partire dalla soppressione della rivolta di Shakespeare e di tutte le altre rivolte rurali che eh, appunto, eh, hanno eh, in un certo senso affiancato la rivoluzione americana, particolarmente la rivolta del whisky e poi quella eh, di Fries o anche detta, eh, della uh, guerra eh, con l'acqua calda in che senso? perché le donne buttavano l'acqua calda sugli esattori che andavano a cercare di misurare eh, appunto eh, la loro casa per tassarla Infatti sono cose che ritroviamo anche dentro il show serale no? oh, tassare la prima casa Impossibile, poi ti ritrovi eh, a dire: Ok, vabbè, tu, ma anche tu che casa hai? Io ho una casa di 60 metri quadri. Vogliamo chiedere a Berlusconi quanto eh, è grande la sua casa? E perché lui non deve pagare niente? E io alla fine eh, non devo pagare niente. Forse non c'è un po' più eh, una eh, pensare eh, eh, rivalutare. Poi era un po' il discorso. Eh, di, eh, ieri sera appunto del programma eh, di martedì comunque lasciamo perdere la contemporaneità anche se qua c'è molta appunto, di, eh, appunto contemporaneità e eh, ripensiamo magari a un altro pensatore che possiamo eh, paragonare a, eh, ai populisti in quest'epoca e qui eh, tocco eh, la figura eh, di Thomas Paine non so se l'avete già incontrata nel vostro eh, percorso di studi comunque lui è eh, famoso per aver scritto eh, questo pamphlet che si chiama Common Sense il senso comune lo pubblica nel gennaio del 1776 eh, proprio prima appunto del celebratio 4 luglio e che cosa ci dice eh, appunto eh, nel suo common sense eh, anche qui ho curato una, una raccolta di saggi in questo caso è Sofia eh, Rosenfeld che in un suo eh, saggio all'interno del mio libro L'età di Tom Spain, eh, appunto, eh, dal eh, senso comune alle libertà civili americane, quelle di cui ha parlato. Eh, prima eh, Martino, che sono eh, quando è messo sotto eh, pressione oggigiorno in, eh, in Indiana ecco eh, Sofia Rosenfeld ci spiega che eh, sense, il significato di common sense è valido sia per quell'epoca con eh, un certo eh, senso ma è valido anche eh, oggigiorno che cos'è il senso comune e chiedetevelo eh, per la gente che vi sta attorno e troverete le radici dei movimenti eh, populisti e eh, quindi eh, il significato eh, per Sofia Rosa e il senso comune eh, contemporaneo, è quello di recuperare un appello alla gente comune e alla sua saggezza. La gente comune tendenzialmente ha ragione e poi alla fine non si sa quanto è saggio, diventando anche un emblema per l'antipolitica di oggi. Gli scritti di Thomas Paine eh, sono eh, diversi e sono anche poi da poco. Contestati dagli stessi americani se non lo sapete però di fatto eh, brevemente eh, cadrà eh, in, eh, in oblio, morirà da solo eh, nel 1809 in una piccola casa di Mirochet al suo funerale nonostante avesse scritto con lo lodato da tutti i padri fondatori eh, si ritrova solo e questo grazie ai due scritti molto eh, molto forti, eh, appunto che sono eh, soprattutto eh, l'età della ragione in cui contrasta appunto, il senso eh, religioso eh, iperdominante dell'epoca e eh, anche eh, i diritti dell'uomo scritto per eh, contrastare eh, l'opera eh, di Burke. Ma, Secondo me quello eh, che è più importante è il suo ultimo pamphlet, Agrarian Justice, che scrive nel 1796 e propone, badate bene, l'idea di un reddito di cittadinanza. Un'idea eh, che è diventata uno dei punti eh, del programma, adesso non citiamo il partito, però è eh, dell'ultimo del movimento populista eh, italiano movimento che viene spesso tacciato eh, di eh, populismo. Eh, lasciamo l'epoca rivoluzionaria e andiamo a considerare eh, appunto, eh, il nostro eh, Andrew Jackson eh, e qui eh, vi, ho, vi cito un altro eh, volume eh, che è una cosa abbastanza importante per eh, i eh, populisti, eh, in questa idea di politica è credenza, Cosa credere nella politica? Bisogna avere appunto questa idea di persuasion, quindi bisogna persuadere, eh, persuadere la gente. E quindi eh, in questo contesto eh, possiamo parlare brevemente eh, di Jackson, che vi avevo già accennato prima: origine popolare, carriera militare, la guerra che vi avevo citato prima, in cui emerge. Eh, come eh, una figura di riferimento eh, con la battaglia appunto del gennaio del 1815 a New Orleans e quindi la repressione degli indiani. Eh, in questo, come in molti altri eh, momenti storici, gli Stati Uniti cercano il nemico e eh, forse anche l'idea del nemico è parte eh, del, eh, ritrovare questo nemico è parte del movimento un eroe per gli abitanti della frontiera che contiene un figlio genuino di una società democratica che marciava verso la conquista del Nordes, sprezzante degli altri eh, popoli eh, nella sua fondazione del partito democratico ne affermò la diffidenza eh, jeffersoniana verso il governo federale e si presentò eh, appunto, eh, come eh, appunto, il leader del partito del popolo anche se nel partito eh, c'era eh, un po' eh, di tutto in questo avevo preso una citazione però mi accorgo eh, dal libro di Arnaldo Testi è interessante riflettere sulla figura eh, di Andrew Jackson eh, per una serie di motivi però eh, a questo punto lo, eh, no, eh, come dice mio figlio balzerei quindi eh, balzato eh, appunto il nostro Jackson eh, riprendiamo eh, uno eh, che viene considerato eh, eh, populista, in un testo di Nicolao Merkel eh, che vi ho portato che si chiama Filosofie del Populismo. In questo, eh, in questo libro pubblicato eh, per eh, la terza, eh, Merkel ci dice che Henri Toro è populista. Anche in questo caso penso eh, che un po' come la, eh, la, figura, la figura precedente di Thomas Key. Qualcuno conosce Henry David Thoreau, l'autore? Eh, sì, questa volta sì, eh? sì, perché è entrato fortemente anche in altre, eh, altri momenti grandi di protesta. Ad esempio eh, la protesta eh, degli ombrelli di Singapore. Eh? I, I ragazzi di Singapore citavano Thoreau citavano Martin Luther King e citavano Gandhi. Eh? i tre eh, momenti di, eh, di riferimento presi eh, dalla storia. Noi storici quando ci trovano eh, questi personaggi, di cui due, appunto Martin Luther King e, eh, e David Toro, eh, fanno parte eh, della, eh, della mia storia, eh, in un certo senso siamo molto, molto soddisfatti. Vuol dire che loro ancora, sono ancora in grado di comunicare eh, qualcosa di eh, importante. Eh, Toro è nato a Concord è la città del Milano. Ti ho detto prima, sì. l'Expo in Concord, lo scontro eh, avviene eh, su un ponticello tra le due città, eh, i patrioti del eh, Milano cercano di eh, fermare eh, l'esercito inglese. Eh, e quindi in un certo senso eh, Concord come quintessenza del localismo eh, rurale eh, in Merkel è un filosofo scrive in un modo eh, molto complesso quindi eh, vado eh, a leggerlo, eh, a leggerlo eh, direttamente e quindi ideologia agraria anti-industrialista eh, che da lì a poco arriverà il populismo americano vero e proprio cioè quello di cui andrò a parlare eh, prossimamente e eh, appunto eh, Tomo, diventa eh, appunto, questo populismo diventa una costante sempre il suo primo scritto sul possibile futuro della eh, nazione. E eh, in questo scritto, si chiama appunto il paradiso alla portata di tutti, eh, Toronto opponeva a quel futuro sociotecnologico la propria diffidenza eh, sia in generale verso la scienza che in particolare verso la modernità tecnologica. E saltò invece la forza piccola eh, individuale, ma costante e accumulata, che sta dietro ogni banca e campo, ed è la sola che fa realmente brillare le vallate e fiorire il deserto. Nulla poi doveva venire affidato alla cooperazione, perché nulla può venire realizzato se non da un singolo uomo, sorretto dai propri intendimenti morali, sicché credo poco all'attività collettiva, questo è citato tu, quando si tratta delle questioni che attengono alla riforma del mondo. L'individualismo dunque è una petizione etica di principio. Alla professione di fede in una vita di eh, individualismo lontano dalla cooperazione Tolò tiene personalmente seguito quando eh, nel marzo del 1845 costruì una capante nei boschi sul lago Wolden eh, a 20 da Conco dove restò per due anni nell'autosilio di una vita di più possibile autarchi, credendo di riprodurre la propria esistenza, la dimensione del presunto ritmo rigoroso individualista che sarebbe proprio dell'economia contadina, e li teorizzerà nel capitolo economia di Borde, nel suo testo più famoso del 1854, magari forse voi lo ricorderete per disobbedienza civile, oppure per eh, in difesa del capitano John Brown. Però questo Walden è sicuramente, Vita Boschi è sicuramente uno dei grandi testi di riferimento e forse uno dei testi che più fondano il, eh, il movimento ambientalista americano. Quindi, eh, appunto, quel tipo di economia autarchica rappresenterebbe il vero titolo allo spirito mercantile del New England, stigmatizzato come una malattia morale e mortale. Quello che ci dice però a questo punto è che il New England sta cambiando. Il New England non è più eh, la terra dove i contadini possono trovare il ritmo eh, delle stagioni, il ritmo della preghiera e soprattutto eh, appunto, la voglia di recuperare quelle che sono le cose importanti nella vita, e cioè i libri, e cioè una biblioteca, cosa che spesso eh, molti, eh, molti, molti di voi oggi ci hanno fuggono eh, da un punto di vista un eh, eh, grande eh, attore quindi anche Thoreau per Merkel è parte del eh, grande movimento populista e si accorge eh, che in questo New England coloniale le cose stanno cambiando nel senso che la gente diventa sempre più eh, spinta dal dio del si accorge perché cercano di mettere a coltivazione tutti gli appezzamenti e poi eh, cercano appunto di coltivare il più possibile e di vendere quello che coltivano. Chiaramente è un mondo che cambia. Ci sono i treni che possono permettere a, a questi terrati alimentari che banalmente sono le uova, le bur, è quello che produce il, il New England, eh, a vostro, il treno riesce a trasportare tutto questo posto e quindi i contadini si eh, arricchiscono e la terra ormai eh, diventa eh, iper Non c'è più spazio per i contadini in questo nuovo mondo. Si devono per forza muovere verso ovest e vedremo eh, come. Eh, la marcia eh, verso ovest chiaramente porterà gli indiani allontanarsi da queste terre già Andrew Jackson aveva detto eh, con una legge che poi porterà avanti il suo successore Martin Van Buren che gli indiani dovevano andare dall'altra parte del Mississippi la legge si chiama Indio Removal Act e porta tutti gli indiani dall'altra parte eh, del Mississippi quindi tutte queste terre eh, verranno eh, colonizzate eh, da questi farmers americani eh, Qui si ferma un po' tutto. Se noi pensiamo alla prima esposizione universale eh, negli Stati Uniti che si tiene a seguito di quella inglese eh, del 1851, che è la prima, l'esposizione eh, un universale americana che si tiene più o meno nello stesso Crystal Palace, un palazzo come questo di vetro, eh, che viene costruito nel 1853 a New York. Eh, in quella eh, che poi eh, oggi eh, sarà eh, Ryan Park e eh, di fatto a fianco alla biblioteca eh, appunto, eh, della New York Library di New York. Eh, in, questo, eh, in, eh, in questo contesto, in questa eh, trasformazione, eh, possiamo eh, pensare eh, al eh, ruolo della eh, appunto, terra. Si sta perdendo, la gente vuole costruire delle cose eh, appariscenti e anche chi viene messo a gestire queste esposizioni universali fa i steve Lo conoscete? L'impresario, famosissimo per eh, che dire, aver portato a successo eh, l'idea di circo, eh, il circo, eh, circo bar. Quindi è importante eh, in questo contesto capire che cosa, eh, che cosa serve eh, a questi agricoltori, ci muoviamo, mettiamo appunto al Partito Populista, eh, che rappresentano, poi sono rappresentati da questo eh, Partito Populista, è una società che si trasforma, però eh, l'agricoltura eh, ha un suo ruolo, nel senso che possono essere messe eh, a funzionare alcune macchine agricole, eh, come ad esempio la Meditrice e il McCormick. Qui si capisce che eh, l'industria si mette a servizio eh, di questa agricoltura, anche se poi come vedremo molto spesso questi agricoltori, questi yomen farm, non hanno grandi soldi per eh, comprarsi una eh, mietitrice eh, meccanica, meccanica. Eh, quindi chi fa più di tutti per eh, questi agricoltori sicuramente eh, Abraham Lincoln, eh, il presidente della guerra civile che tutti voi conoscete garantisce questo futuro ai farmers americani eh, grazie all'Omsted Act. È una legge eh, che va sotto il nome appunto eh, dell'Omsted Act, ma eh, significa legge sugli insediamenti rurali, dando la possibilità ai coloni eh, di acquistare una proprietà di 160 acri al prezzo di 1,25 dollari all'acqua. Pochi erano i laboratori americani in grado di pagare tale somma, ma questa possibilità permise a molti immigrati, soprattutto a agricoltori europei, spesso eh, dell'est Europa, di lanciarsi eh, verso la costa all'ovest americano e, e attraversare appunto, quelli eh, che eh, Cimino ha chiamato i cancelli del cielo. Non so se avete visto eh, questo film di Cimino, di questo grande eh, racconto di eh, epopea dell'attraversamento eh, di questo ovest americano. Quindi sono proprio gli anni 70 e 80, quelli di cui stiamo parlando, quelli di cui eh, in Russia nasce il termine populista e popolo narod, narod, narod, eccetera, sono questi gli anni che vedono un grande afflusso di salariati economi che eh, raddoppiano la popolazione degli Stati Uniti. Eh, che passò da 30 milioni nel 1860, prima della guerra civile, a 50 milioni nel 1880. Le sorti di questa invasione delle terre indiane, sconfitti militarmente, eh, dopo eh, l'episodio eh, del generale Caster del 1876, eh, e di fatto eh, in questo contesto, dopo l'episodio di Caster, nel 1876, come abbiamo già ricordato, è la data dell'Expo eh, di Filadelfia, che dà grande spazio all'agricoltura, questa volta perché la Pennsylvania è ancora oggi una terra di, eh, di agricoltori. E poi, eh, e poi insieme a delle elezioni contese che si assomigliano molto a quelle che vi ho citato prima, eh, tra Angora e George W. Bush, che vengono decise tendenzialmente eh, da un comitato eh, che. 5 membri del Senato, 5 membri della Camera e 5 membri della Corte Suprema, effettivamente vengono decisi dalla Corte, eh, dalla Corte eh, Suprema. Eh, si va oltre eh, il periodo di Ulisse eh, Trent, che è il Presidente eh, che in un certo senso poi celebra eh, l'inaugurazione dell'Expo dell eh, di Filadelfia, che però viene sconfitto eh, politicamente. Eh, fatto il suo partito viene sconfitto eh, politicamente da esso che eh, pone fine alla, alla ricostruzione, alla ricostruzione eh, del, eh, del sud. E cosa rimane appunto di questo olmsted Avevo curato una mostra a proposito, ho portato un'immagine un che, che era molto interessante, si chiamava La scuola nella Prateria, l'Ovest americano tra memoria e abbandono. Eh, avevo portato le immagini di un fotografo del New Mexico che Ci ha mostrato letteralmente un magnifico fallimento. Che cosa è successo a queste fattorie? A queste persone che sono andate sul territorio e hanno costruito la loro casa, di fatto eh, sono quasi eh, scomparse. Sono pochissime le eh, fattorie singole e molte sono eh, completamente abbandonate, comprese le scuole della Prateria, che erano questi piccoli eh, casotti che venivano posti vicino alle fattorie perché il problema era anche quello dell'istruzione bisognava dare un'istruzione ai propri ragazzi questo loro lo sapevano eh, nel, a, a ruolare appunto, eh, docenti che arrivavano eh, appunto, dalle, eh, dalle città ecco quindi eh, in particolar modo questo grande fallimento successivo sarà dopo la crisi del 29 quando questa grande area si trasforma in un dust bowl, bacino della polvere, scodella della polvere. E perché? Perché quello era anche uno dei motivi per cui gli indiani non avevano eh, creato eh, delle eh, realtà eh, di coltivazione in quella terra. Erano delle praterie e come tale andavano benissimo per il pascolo dei bisogni ma non potevano eh, fruttare quanto fruttava un territorio sul Mississippi oppure quanto fruttava un territorio sul, eh, in Pennsylvania. Di fatto non erano produttive esaurita la produttività eh, dell'epoca, eh, tutto è un po', eh, un po' scomparso. Ecco quindi dunque eh, logico, dimentichiamo un attimo la scuola della prateria e il magnifico fallimento, in questi anni queste praterie sono molto popolate sono popolate da eh, immigrati, spesso appunto, arrivano eh, dall'Europa eh, dall e eh, in un certo senso si uniscono. Appare logico, dunque, scrivo qua, che negli anni Ottanta il termine russo populista divenne egemone anche in questo territorio che vide la crescita delle Farmers' Alliances, in cui confluiscono un po' tutti gli Owen Farmer, farmer un po' più grandi, mezzatri e affittuari. In queste alleanze eh, che raggiunsero i 5 milioni di membri, eh, tra cui anche un milione di afroamericani, eh, che erano organizzati nella Corridor Farmers National Alliance. I loro leader, tra cui non poche donne, infiammavano gli animi esortando i eh, contadini a insorgere contro il money power. Eh, delle città della costa per recuperare il controllo delle proprie vite per riguadagnare la terra, la dignità e l'autonomia e per, salvare, appunto, per salvarsi dalla corruzione del eh, denaro. Quindi durante questi anni, che sono gli anni 80 eh, dell'Ottocento, le Farmers Alliance fecero eleggere numerosi propri rappresentanti nei legislativi dei singoli stati e da qui il passo per diventare il partito breve, quanto fu breve l'esistenza stessa del partito eh, appunto già nei primi anni del Novecento il Beatrice Party contrarsi drasticamente la propria capacità di penetrazione, i propri consenso nel 1908 il partito non esisteva più, tutti quelli eh, appunto, che erano considerati leader e quelli vedremo erano entrati dentro nel, nel Partito Democratico. Quindi, eh, visto che è un po' quello che mi era stato chiesto quindi eh, all'origine quello di raccontarvi questo eh, momento populista eh, americano andiamo a vedere la storia del eh, People's Party fondato il 15 luglio 1890 a Columbus in Nebraska eh, si tratta di un partito che per un certo periodo appunto, aveva dimensioni ragguardevoli e che si fosse come reazione dei contadini quindi farmers contro lo strapotere del sistema bancario e della grande finanza. <coughs> a partire dal 1893, comunque dopo che nel 1892 era stato steso a Omar il preambolo della eh, piattaforma del partito, aveva cominciato a diffondersi sui giornali, ma anche nell'ambito della eh, pubblicistica politica, il sostantivo populismo, e poi il partito popolismo, che era un sinonimo di People's Party. Quindi questo People's Party fu dunque nei primi anni 90 il punto terminale, concretizzato in un'organizzazione politica di una vasta protesta agraria originata negli ultimi tre decenni del secolo, dalla crisi sociale e morale succeduta nel sud alla guerra civile, appunto per il donato come ricostruzione ma anche e forse soprattutto dagli effetti della crisi che tra il 1873 e il 1897 era stata accompagnata negli Stati, Stati Uniti da un calo quasi continuo dei prezzi agricoli. Quindi tutta questa gente andava sulla eh, frontiera, questa frontiera ad ovest del Mississippi, produceva, produceva di tutto, produceva grano, produceva frumento, produceva eh, eh, appunto eh, avena. E poi cosa ne faceva? Doveva per forza storarlo e spedirlo con la ferrovia nel grande centro commerciale che è ancora tutt'oggi il centro commerciale dei prodotti agricoli Chicago Chicago diventa il punto d'arrivo di tutte queste derrate alimentari e grazie alle ferrovie vengono spedite eh, a New York e prendono eh, la via dell'Europa e cosa succede in Europa? a questo punto? si vede inondata da tutto uh, questo grano a buon mercato è chiaro che la gente perde il posto di lavoro eh? e quindi si ritrova in un circolo uh, quasi inevitabile a non trovare più uh, i soldi per mangiare quindi prendere e partire per gli Stati Uniti uh, un circolo uh, molto, molto chiaro che è stato uh, descritto efficacemente uh, dagli, uh, dagli storici quindi anche in Europa parliamo di grande crisi, parliamo di grande depressione, proprio in questi anni, 1873, e ritroviamo eh, appunto un eh, personaggio eh, come eh, Egisto Rossi, che prende e va, eh, un, assistente del eh, senatore del Regno, eh, il famoso Alessandro Rossi non era parente ecco, non, non iniziate a parlare di parentoni in questo caso non era un suo parente era solamente un suo assistente che va negli Stati Uniti e cerca di capire il segreto della concorrenza americana torna negli anni 90 dell'Ottocento e pubblica un libro lo trovate eh, chiaramente viene pubblicato nella capitale dell'epoca appunto eh, Firenze e di fatto si chiede che cosa hanno gli Stati Uniti? Perché producono così tanto a così poco prezzo? E ci si accorge che il motivo è quello. Ci sono prezzi bassi che sono garantiti dallo sfruttamento di questi agricoltori. Questi agricoltori in un certo senso sono quasi costretti a subire il prezzo basso e il calo continuo dei prezzi agricoli, chiaramente dovuto a una sovra produzione. Eh, quindi il segreto del successo americano era un po' quello, erano gli stessi europei che andavano dall'altra parte e che alla fine poi venivano sfruttati da quello che genericamente viene chiamato money power. E poi vedremo però nello specifico chi sono questi personaggi che eh, costruiscono questo money power. E a questo punto c'è anche di mezzo alla politica monetaria. Soprattutto la politica monetaria seguita dal governo federale ad aggravare la situazione. In sostanza fu il governo di Washington eh, che adottò una linea monetaria forte mantenendo fisso il standard, cioè la convertibilità in oro del dollaro. Questa politica favoriva i creditori e i grandi debiti finanziari che vedevano rivalutarsi i crediti da essi vantati e danneggiare i debitori che vedevano i loro debiti eh, costare sempre di più. Chi aveva appunto acquistato... Eh, gli attrezzi che aveva acquistato eh, le sementi, a un certo punto si, doveva, eh, si trovava a pagare eh, eh, di più eh, appunto, grazie al peso di questi debiti di quanto effettivamente poi riusciva eh, a eh, creare eh, con il frutto del eh, suo lavoro. Quindi questo incideva soprattutto sulle campagne dove i si dovevano individuare per far funzionare le loro fattorie il calo dei prezzi, le frazioni, fecero sì che per moltissimi la situazione di abitorio diventasse insostenibile. Mentre nelle città si parlava di Gilded Age, che è un po' quello con cui viene definita l'età dorata, perché in effetti non è d'oro, è solo dorata, perché è eh, tendenzialmente un oro eh, impiallinciato su una società eh, che eh, sembra andare a mille, ma in realtà c'è molta gente che soffre, e non sono gli unici che soffrono. Infatti, qui poi vedremo eh, marciare eh, un altro movimento che creerà eh, dei problemi, un movimento populista, che sarà quello eh, socialista di Eugene Debs. Però ci arriviamo, eh, ci arriviamo tra, eh, tra pochissimo. Concentriamoci un attimo sulla politica eh, monetaria, perché spesso la politica monetaria è quella che fa la differenza. Eh? Non ha senso che riusciamo dall'euro, costruiamo una politica monetaria che funzioni, così come Obama ha fatto con il dollaro. Il successo di Obama, il successo appunto di aver portato di disoccupazione al 7% e poi quello di aver eh, superato una crisi che sembrava irreversibile quasi, è un po' eh, quello di utilizzare eh, la, leva, eh, la leva appunto, e qui eh, la leva appunto eh, monetaria, e qui siamo in un'epoca che è pre Chinesi, Kennes ancora non ci ha detto niente. Per cui c'è eh, gente che inizia a pensare eh, a questo. Utilizziamo la leva monetaria per cercare di uscire eh, da eh, questa crisi. Però le soluzioni sono abbastanza, come vedremo, strane e eh, veramente un po' fisso. Eh, mentre nelle città, si parlava di D&D, come vi dicevo, migliaia di agricoltori ha perso le fattorie, operate da pesanti ipoteche tutto ciò a beneficio di banche, che erano sede nelle stesse città, e società di intermediazione. I farmers iniziarono a chiedere a Washington eh, di abbandonare il gold standard e cominciarono a coniare grandi quantità di moneta d'argento. Ciò avrebbe fatto aumentare il denaro circolante e, in descasso, e innescato una moderata e benigna inflazione che avrebbe fatto risalire i prezzi agricoli e ridato fiato all'economia. Oro e argento avevano assunto dei significati simbolici. L'oro simboleggiava la moneta dei reti speculatori, l'argento la moneta della gente comune che avrebbe dovuto costituire la base del grande esperimento americano di autogoverno popolare realizzato soprattutto eh, in questo grande, eh, in questo grande eh, Ovest. Qui cito, secondo me, perché è abbastanza, scusate, è abbastanza importante un testo eh, che eh, forse è eh, più, più chiaro per quello che riguarda il movimento populista, lui si chiama Oliviero Bergamini, eh, il testo storia degli Stati Uniti, Olivero Bergamini oggigiorno eh, lavora come giornalista eh, della RAI e eh, chiaramente ha scelto la carriera giornalistica, nonostante avesse scritto molti libri interessanti anche in eh, proprio eh, la grave crisi che eh, il nostro sistema universitario sta eh, affrontando. Quindi eh, la situazione, scrive Bergamini, delle campagne di fine ottocento, nell'ovest e nel sud, e il Sol, è sorgere dalla protesta questa è la dimostrazione lampante di quanto fallace fosse il mito positivo del Far West come terra di arricchimento, di facile e trionfante dispiegamento dell'individualismo economico americano. Ecco eh, appunto il problema dell'individualismo eh, di Dolombo. Oltre alle variazioni dei prezzi sul mercato internazionale e agli squilibri della politica monetaria centrale, i farmers erano anche esposti agli abusi della società da cui dipendeva la commercializzazione dei loro prodotti. Ecco qui è più chiaro. Le compagnie ferroviarie praticavano tariffe esose, quindi, se tu dovevi portare eh, appunto, eh, i tuoi prodotti a Chicago, stai sicuro che ti chiedevano eh, molti soldi e soldi salivano sempre, eh, sempre più nel momento in cui diventavano eh, più che le eh, numerose eh, linee ferroviarie, diventavano un unico eh, appunto monopolista del trasporto eh, ferroviario. E' eh, costretto ad andare eh, a Chicago, non c'era altro mercato. Quindi eh, da una parte pratica non tariffe effeziosa per i contadini, concedono grossi sconti ai grossi produttori agricoli e agli industriali, perché hanno lo stesso, stesso finanziato da questi industriali. E anche i proprietari dei silos, dei magazzini, dei contenitori per l'imballaggio tagliavano i contadini. Infine i fornitori di sementi e di attrezzi imponevano eh, condizioni svantaggiose e le banche stabilivano eh, tassi di interesse eh, capestro. La, eh, la vasta crisi agraria del sud e dell'ovest eh, dell metteva eh, in questione il principio stesso dell'individualismo americano tanto monetizzato dalla eh, retorica nazionale, specie quello di Matrice di I farmers, lungi dall'estero ormai il popolo e da Dio, si sentivano esposti allo strapotere eh, di Wall Street, eh, Mentre le campagne così sorsero tutte queste organizzazioni abbiamo citato prima e eh, in particolare Olivero cita quella dei Granges, associazioni locali, sviluppatasi eh, su iniziativa di Oliver eh, Kelly per organizzare attività eh, sociali, picnic e incontri che spezzassero, che spezzassero il tremendo isolamento dei contadini. Quindi si tratta... Eh, di eh, uscire dall'isolamento, si tratta di ritrovarsi, si tratta eh, appunto di organizzare degli incontri e dei picnic, oggigiorno penso che eh, il, il luogo più efficace è quello del eh, web. Eh, quindi eh, le Grange sono un grande successo e produssero ben presto anche significative iniziative politiche promuovendo l'approvazione degli stati dell'Ovest delle Granger's Law, che imponevano limiti alle tariffe di magazzinamento e trasporto delle derrate agricole. La Corte Suprema tuttavia invalidò gran parte di queste leggi nel nome dell'assoluta libertà economica e le Granger's andarono eh, declinando. Quindi c'è un tentativo locale dei singoli Stati di agire eh, con una politica monetaria eh, del singolo Stato eh, e... Eh, d'altra parte cercando di organizzare questi gruppi eh, di contadini eh, in qualcosa di più eh, che non eh, dei semplici, eh, dei semplici eh, farmers individualisti che vadano al loro eh, bene eh, privato. Quindi come ha mostrato Bergamini, le aree geografiche in cui si insediare questo partito populista, che rappresentano nella storia americana è il tentativo forse più serio, di spezzare il tradizionale duopolio del sistema politico statunitense, quindi eh, democratici e repubblicani, furono operato quasi esclusivamente quelle più colpite dalla crisi, eh, da una parte il sud, eh, gli ex Stati Confederati, e il Mid-West, eh, questo ovest di cui abbiamo parlato prima. I militanti del nuovo partito, eh, una meteora politica che intercettò umori e malumori destinati Sopravvivere a sopravvive lungo nella società americana, ben oltre la sua scomparsa, in realtà mai tramontati, come appunto i Tipati dell'epoca di Obama ci cioè hanno mostrato. Queste persone si proponevano di combattere il monopolio delle compagnie ferroviarie, le grandi proprietà anonime. Eh, della terra e quindi eh, già eh, ci avviciniamo. Sono proprio gli anni in cui le corporation iniziano ad acquistare il loro potere, grazie ad un emendamento della Costituzione, eh, appunto il XIV, che garantiva la cittadinanza agli afroamericani. Stavolta il nostro emendamento, appunto, vi ricordate il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo emendamento, il tredicesimo, eh, Spielberg ci ha costruito un film sopra, no? Lincoln, È tutto giocato su riuscire ad ottenere eh, appunto la fine della schiavitù, il tredicesimo emendamento. quattordicesimo emendamento si dice successivamente, come disse Kant, eh, che gli afroamericani sono dei cittadini eh, americani, il quindicesimo emendamento ci dice che alla fine eh, questi non solo sono cittadini, ma anche, hanno anche il diritto di voto. Quindi eh, tra questi tre emendamenti, che sono eh, tendenzialmente noti come gli emendamenti della razza, il quattordicesimo è stato utilizzato da Repubblico per avere una propria autonomia giuridica. Quindi di fatto si sono costruiti appunto, come eh, società anonime che però avevano diritto di eh, cittadinanza, e quindi potevano scendere. Nel, eh, nelle arene giudiziarie per fare eh, valere eh, i propri titoli. Eh, Quindi le tariffe protezionistiche, il eh, monometallismo aureo che rendeva scarso il denaro liquido e i potentissimi eh, possessori del medesimo. Insomma il grande capitale industriale e finanziario che aveva il suo centro nell'est, in particolare a Wall Street, estendeva i suoi tentacoli dappertutto. Quindi non solo il big business e il money power che eh, dividevano la nazione in poveri lavoratori rurali eh, e urbani e, eh, urbani e eh, in milionari eh, corruttori e parsi venivano tutti avvertiti come nemici ma eh, erano considerati in Italia perché eh, da un eh, nascente complesso eh, razziale, che è di quell'idea un po' fantasmagorica all'epoca eh, del melting pot, Quindi il problema razziale entra in questo Contesto. e questi addirittura li chiamano nel eh, Gilded Age Robert Barons, i baroni ladri eh? Queste sono persone che vengono eh, poi alla fine anche eh, criticate nel momento in cui eh, il movimento operaio sceglie di rivendarsi eh, con un grande sciopero. Lo sciopero che cito è quello di Pullman, eh, conoscete tutti eh, il termine Pullman? Eh, tante ci salite, però di fatto eh, Pullman era un costruttore di carrozze eh, di Chicago e faceva carrozze per i treni eh, siccome aveva capito che la gente voleva viaggiare comoda eh, queste carrozze le faceva eh, comode e di fatto erano carrozze che viaggiavano eh, nella notte ma facevano anche altro tipo di carrozze come ad esempio quelle al ristorante eccetera eccetera quindi lui costruisce carrozze a Chicago però nello stesso tempo riesce a gestire eh, appunto le sue carrozze eh, in un eh, trust appunto, con eh, i proprietari delle ferrovie quindi su quel eh, appunto, tratta ferrata possono circolare solo le sue carrozze e quindi alle spalle avrà anche eh, dei portapagagli, avrà dei eh, camerieri l'idea forse eh, interessante di Buna che faceva lavorare come camerieri e come portapagagli eh, gli afroamericani, che è una cosa abbastanza strana eh, per La sua eh, è un'idea di capitalismo eh, appunto, eh, quasi, quasi utopico, infatti costruirà una città che si chiama Pullman Town a sud eh, di Chicago e eh, legherà alla fabbrica alla appunto, di costruzioni eh, di carrozze un po' tutto il destino eh, di questi eh, operai. Alla fine un po' eh, il destino era forte, poi si ribellano. Eh, di fatto non si potevano bere gli alcolici e quello del proibizionismo sarà una realtà molto forte che poi porterà gli Stati Uniti ad avere una eh, legge sul proibizionismo. Eh, la, il consumo degli alcolici verrà combattuto, non nel senso di bere eh, gli alcolici eh, ad alta gradazione, ma soprattutto di un obiettivo però conosciamo benissimo questi momenti di integralismo che ultimamente stiamo ritrovando in alcune realtà del mondo islamico. Ok, quindi superiamo il problema, per parlare un po' degli avversari dichiarati e immediatissimi appunto di, questo, di questa realtà, erano soprattutto gli ebrei, gli immigrati più recenti, gli stranieri e naturalmente eh, i neri. Quindi se per eh, Pullman, se per il Robert Barnes eh, di turno, eh, il Barnes di, turno eh, di fatto i neri potevano costituire una ricchezza, come costituire una ricchezza per tutta l'immigrazione che arrivava e finiva nelle fabbriche eh, di Chicago, vi ricordo il testo di Atkinson, June, che racconta benissimo che cosa succedeva in queste fabbriche eh, di Chicago, eh, ecco eh, di fatto eh, appunto eh, certo questi che usavano i neri nelle fabbriche, eh, i neri diventavano eh, i eh, nemici e eh, come eh, tra l'altro ho sentito la presentazione del professor Puzzi, questa è una cosa abbastanza importante nel, nel populismo, cioè trovarsi un nemico, questo è abbastanza chiaro. Quindi, eh, con pochi sospetti venivano considerate le persone contro e cui veniva contrapposta la semplice e rettilinea etica dell'uomo comune, del piccolo produttore onesto, dell'individuo, cioè che solidarmente con i propri simili percepiva la propria piccola proprietà locale, una micro comunità di lavoro e di destino, come autonomia di vita, eh, come fatto insormontabile, come valore rinunciabile, eh, persino come missione religiosa. La ricchezza si sosteneva e doveva appartenere a chi la produceva, per ostacolare questo elementare principio erano sorti dunque eh, in ovunque intrighi e giganteschi controlli, in particolare negli stessi documenti programmatici del People's Party veniva denunciata una vasta cospirazione contro l'umanità organizzata su due continenti ormai dilagante nel mondo intero. Quindi eh, dopo il 1890 questa presenza populista diventa proprio quella di un terzo eh, partito e eh, a partire dall'atto fondativo di Columbus nel Nebraska, cioè il 15 luglio 1890, poi si tennero due convegni l'anno successivo, le primo nel Kansas, dove fu formulato un manifesto programmatico eh, dopo che i populisti avevano ottenuto il controllo eh, della legislatura. Che, eh, portando William Pep, eh, che poi lo vedremo in cartoon, a diventare il primo senatore populista al congresso di Washington. Quindi, a questo punto, eh, nel 1890, i populisti eh, eleggono in Kansas le loro uomini e portano William Pep eh, al, eh, eh, al congresso. Il secondo eh, convegno si tenne nel maggio del 1891 a Sensinati in Oaia e viene considerato da molti storici un reale momento eh, di costituzione del partito, confermato eh, con 1400 partecipanti il rafforzamento dei legami tra ovest e sud e tra coltivatori e altri gruppi riformisti. La presenza nel congresso di un gruppo ufficiale di una decina di populisti all'interno dei Democratici rendeva urgente la decisione di imporsi subito come partito nazionale per non vedersi approvare il eh, programma. Quindi eh, il 22 febbraio 1892 il People's Party si raguna a St. Louis, nel Missouri, eh, e eh, unisce una delegazione delle otto organizzazioni aderenti, quindi eh, un eh, caleidoscopio, il Peace and Freedom Party, il Common Good People's Party, il Country People's Cause, eh, il Human Rights Party, pensate a queste eh, parole così importanti oggi, il Liberty Union, il New American Party, il New Party e il No Party. Cioè, otto tendenzialmente partiti presenti eh, in quel momento eh, appunto a St. Louis si riuniscono per fondare il eh, People's Party, qui alle mie spalle il banner che poi parteciperà alle elezioni Il programma eh, che veniva definita una seconda dichiarazione di indipendenza e da questa definizione il simbolo del partito che avete visto prima era la Liberty Tiberna di Filadelfia conteneva una rivendicazione di ampio raggio eh, la nazionalizzazione delle ferrovie e dei telegrafi la restituzione al demanio di tutte le terre incolte possedute dai speculatori gli speculatori assenteisti di cui eh, in passato che eh, ho citato prima dal primo presidente George Washington e dalle compagnie ferroviarie, l'adozione di una politica monetaria inflazionistica basata sul libero volio dell'argento, l'imposizione di una tassa federale sul reddito, l'elezione diretta dei senatori che all'epoca erano nominati eh, dai legislativi degli stati, L'istituzione del risparmio postale e soprattutto la creazione di un apparato di eh, magazzini federali che consentissero ai farmers di ricevere denaro anticipato e di immagazzinare i prodotti a condizioni favorevoli per poi rivendere nei momenti migliori. Si trattava dunque di un intervento del governo dell'economia eh, che molto prima di Keynes aveva ritenuto po eh, veniva ritenuto poco meno che rivoluzionario. Il preambolo del documento denunciava i mani della società americana e aggiungeva la promessa di questo terzo partito di polveri medici. Come magia si alzarono in piedi all'unisono centomila persone, ricordo i giornali dell'epoca, e dalle loro bocche si levarono le grida eh, che invocavano la strada verso la libertà. Il congresso del partito per la nomina dei candidati venne organizzato a Omaha e Nebraska il 2 luglio, dopo mesi di incontri su scala nazionale per cercare di ricucire eh, tutte queste eh, galassie eh, politiche. Il richiamo all'esperienza della rivoluzione americana era evidente, i delegati erano 1776 e la nomina dei candidati alla presidenza fu fatta il 4 luglio. Candidato alla presidenza era James B. Weaver, che vedete appunto eh, in alto eh, su questo poster elettorale, un ex generale dell'Unione eh, dell'IOM, eh, quindi durante la guerra civile, e sotto James Field, della Virginia, un eh, ex eh, generale della Confederazione Sudista. Quindi eh, in eh, questo eh, contesto. Tutti i punti di programma di St. Louis, annunciati a Romain, provocando un entusiasmo tale che chiaro la loro trasformazione in articoli di fede. In gioco c'era più della crisi agricola o monetaria, si trattava di difendere l'identità stessa della Repubblica. Era quella dei padri fondatori, eh, oppure quella di eh, pochi eh, imprenditori e finanzieri, di Robert Barnes. Le alleanze elettorali in difesa dei deboli per originare la polarizzazione sociale includevano anche il Knights of Non avete seguito un corso di storia degli Stati Uniti, quindi qua siete un po' eh, soprattutto storia dei sindacati. il eh, primo sindacato americano che si riunisce appunto a Filidelle, a Filadelfia come Cavalieri del Lavoro. Quindi i cavalieri del lavoro sono tali perché sono eh, operai skilled, nel senso che sono eh, operai specializzati e loro vanno via eh, appunto di essere eh, tali. Quindi i knights of labor entrano all'interno eh, di questa galassia populista e quindi ci sono le associazioni di mutuo soccorso e la già citata organizzazione dei coltivatori afroamericani. Ecco dunque la fragilità del partito che fu sconfitto proprio giocando sulle questioni razziali, trasformando il tema del primato dell'argento sull'oro, è appunto il fulcro del programma del Partito Democratico nelle elezioni successive del 1896. I populisti venivano anche attaccati dai grandi giornali schierati come, eh, eh, eh, con i due partiti dominanti. I disegnatori politici li raffiguravano come inetti e bifolchi in particolare il senatore di Kansas William Peffer, che andiamo a vedere nel cartone successivo, eh, in questa rivista di Giorgio, che è quello con la barba lunghissima, eh, appunto viene preso in giro sia per il suo nome e sia eh, per eh, la barba. In ogni caso eh, loro vengono raffigurati, questa è l'epoca in un certo senso in cui si passa un po' dal volo eh, sulle mongolfiere al volo eh, aereo. Che è presente che è già all'esposizione di Saint Louis del 1904 eh, sono presenti degli uh, aerei che uh, fanno la loro parte, eh, anche se uh, all'epoca il uh, volo era esclusivamente uh, del, uh, del pallone aerostatico. E un po' in questa idea di pallone aerostatico vi dà uh, l'idea uh, di quanto erano considerati folli i uh, programmi uh, dei. Uh, Populisti americani. Proprio Peffer eh, sarà il primo: con tutta la barba lunghissima di scende, eh, sarà il primo a comporre una storia del partito populista, da cui ho tratto queste informazioni, scritta nel 1899 come volume di memorie, scoperte solo successivamente e pubblicate a cura eh, di Peter Angersinger nel 1992 per la University Press of Kansas. Quindi eh, Weaver e Field, ritorniamo eh, ai due del ticket elettorale, è quasi una cosa impossibile mettere insieme, eh, soprattutto se eh, poniamo all'interno di questo movimento eh, gli afroamericani, perché chiaramente gli afroamericani nel sud eh, andavano incontro a eh, linciargi, qualsiasi cosa eh, facessero. Quindi vivere e nelle loro ticket elettorali ricevettero più di un milione di voti popolari, 8% in termini percentuali, diventando una forza politica nazionale che si preoccupava seriamente, eh, appunto, che occupava, preoccupava seriamente i due partiti dominanti, non avevano però conquistato la maggioranza degli stati del Sud a causa della già ricordata eh, questione. Razziale. Quindi in ogni caso con l'idea di includere nel loro partito un'associazione di contadini afroamericani si hanno persi completamente eh, gli stati eh, del sud greco. Eh, Quindi che cosa succede eh, a, questo, a questo partito? Eh, di fatto le eh, elezioni successive... Eh, quelle del 1896, i populisti dopo un in lungo dibattito interno decisero di allearsi con i democratici e appoggiarono il loro candidato, William Jennings Bryan, nativo del ne nel Nebraska, Bryan rappresentava, qui lo vediamo illustrato eh, in un eh, cartoon, dopo Peffer, eh, mi sembra anche questo volume eh, scritto da Peffer, Populism, eh, It's Rise and Fall, eh, quello da cui un po' citiamo eh, queste, queste informazioni, ed ecco finalmente, eh, scusate Brian, ecco vedete, eh, alla fine eh, diventa... Eh, un personaggio quasi caricaturale con questa grande croce, perché eh, questa croce chiaramente eh, lo scopriamo eh, subito e perché eh, soprattutto questa corona di spine. Eh, Nativo del Nebraska, Biden rappresentava insieme le potenzialità e i limiti del radicalismo eh, agrario, ostile al Mari Paolo del Nord-Est, anche se in modo sommario e massimalista, Biden si riteneva davvero difensore della gente comune in occasione della Convenzione Democratica, ottenne la candidatura grazie a un discorso ispirato dai toni biblici in cui accusò la grande fianza di voler crocefiggere l'umanità appunto su una croce d'oro. La vedete? Spada, una croce d'oro. Il giovane oratore fu sommesso dagli eh, applausi ed esaltato come eroe eh, popolare. Ma puntando tutto eh, sulla, eh, ecco appunto, questo diventava una corona di spine eh, per il povero eh, contadino, e lo vedete alle spalle, eh, appunto, diseredato. Ma puntando tutto sulla questione dell'argento e dell'oro, possiamo dire che Brian fu un povero, la piattaforma eh, populista. Tuttavia il progetto di ridare spazio agli interessi del mondo agricolo eh, fallì. Il mondo ormai era quello delle industrie, i democratici comunisti persero le elezioni di poco ma le persa. Brian ottenne il 48% dei voti popolari contro eh, il 51% di William McKinley, ma la distanza dei voti eh, elettorali del repubblicano McKinley. Ma la distanza dei voti era maggiore, eh, 271 per McKinley. 176 per Bryant. I voti popolari contano eh, appunto, molto più il peso dei singoli stati. Dove riesce a vincere, ti prende il voto popolare, chiaramente stati eh, come eh, New York, il Texas o la California hanno un peso eh, maggiore. Quindi la nazione non era più ormai agricola, era avviata sull'affermazione del capitalismo eh, industriale. Il populismo nella sua recensione grave fu sconfitto per l'incapacità di trovare alleanze forti nella società americana, il tono messiatico, l'idea eh, proibizionista sul consumo degli alcolici che rimane forte in questi eh, contesti e che porterà a un emendamento della Costituzione americana eh, che eh, vieterà eh, il consumo eh, di qualsiasi tipo di alcolico, l'esportazione e la vendita, eh, Certo. e eh, Quindi eh, i toni nativisti resero chiara la frattura tra le masse urbane operai con i nuovi gruppi etnici che poco avevano da spartire le farmi dell'ovest e del sud. Soprattutto nel sud, la forza del populismo fu imitata anche dal richiamo alla White Supremacy, qui il Partito Democratico insisteva sulla separazione tra bianchi e afroamericani e del resto come fece orgogliosamente scrivere sulla sua tomba eh, Brian quando morì nel 1925 eh, eh, era stato un membro del Ku Klux Klan, una celebre organizzazione fondata a Pacto alla fine eh, della guerra eh, civile e che terrorizzava soprattutto in questi anni eh, gli afroamericani con eh, ripetuti linciaggi eh, quindi queste contraddizioni di Bryant eh, lo ritroviamo anche eh, nel suo eh, continuum di politico democratico. Eh, ultimamente ha lavorato sulla prima guerra mondiale appunto, per le celebrazioni, e eh, in questo contesto eh, lo ritroviamo come segretario eh, di Stato di Woodrow Wilson, cioè Woodrow Wilson, anche lui. Legato eh, appunto a questo mondo democratico, lo prende come segretario di Stato e qui scopre eh, i suoi limiti. Lui non vuole eh, appunto che gli Stati Uniti entrino nella eh, prima guerra mondiale. Alla fine, quando succede di tutto, la guerra terroristica della Germania eh, con l'affondamento dell'Usitania, eh, l'intervento eh, tedesco eh, in Messico eh, su diversi piani da. Eh, una parte eh, appunto della promessa di dare al Messico il Texas nel caso il Messico fosse entrato in guerra e poi il finanziamento tramite New York, ecco queste, eh, questi soldi che girano eh, vorticosamente nel mondo e girarono vorticosamente nel, eh, nel mondo, eh, che, eh, appunto, 50.0 dollari eh, tedeschi che avrebbero eh, finanziato chi? Pancio Villa. Per che cosa? Per creare problemi agli Stati Uniti. Ecco, nel momento in cui si scopre tutto, eh, tutto questo, gli Stati Uniti vogliono entrare in guerra? Bryant no. E quindi a questo punto Wilson eh, lo licenzia e lui cosa fa? Lo vedete ancora le mie spalle in un po' buffo. Eh, si propone come soldato, a questo punto vuole andare a combattere lui personalmente eh, nella eh, prima, guerra, eh, prima guerra mondiale. Eh, Wilson chiaramente dice. No, e non si rivedranno eh, eh, più quindi eh, adesso le cose, eh, adesso le cose eh, sono eh, cambiate. In questo mondo, appunto, quello eh, della guerra ispano-americana del 1898 eh, c'è una figura, quella ricordata all'inizio, quella di, eh, di Theodore Roosevelt eh, che con i suoi Raffles, il vicepresidente appunto di eh, eh, McKinley, eh, forma un reparto d'assalto eh, e quindi si mette, eh, dimettendosi appunto dal, dal suo ruolo. Eh, questo passo politico patriottico, Roosevelt riteneva, dopo aver osservato a lungo i populisti, che il leader doveva mettersi in gioco personalmente e doveva mostrarlo alla gente comune. Ecco da qui il legame forte tra, tra populismo e eh, leader eh, forte. Quindi dopo eh, un mese i soldati spagnoli a Cuba si arresero, mentre nelle Filippine la flotta americana vinceva senza problema una guerra durata poco più di due mesi da quando la prima nave era saltata dalla California. A luglio infine le tutta americane occuparono anche Porto Rico. Alla base populista la guerra era sembrata un atto comprensibile. La Repubblica Americana difendeva gli oppressi portando la libertà ai farmers, che questa volta non erano del Midwest, ma del mondo feudale spagnolo. In questo Roosevelt aveva letto i sentimenti dei centri populisti ed era pronto per proporre il suo progetto politico progressista. A differenza del populismo, di cui peraltro ho ripreso alcuni temi, il progressismo ebbe le sue basi nelle città e nelle classi medio urbane. Questo nuovo ceto medio si stava organizzando nelle nuove associazioni professionali di medici, ingegneri e avvocati che diventavano centrali come erano stati nei decenni precedenti, quelle degli agricoltori americani, i farmers. Eh, anche in questo caso le associazioni si impegnarono in progetti di riforma sociale e politica, ma questa volta si affiancarono ad amministratori vicino al partito repubblicano. Ecco che Theodore Roosevelt sceglie eh, appunto di stare nell'ambito eh, repubblicano. I ceti operai si affideranno invece politicamente ai Gene Depps e leader sindacale è eh, uscito dalla grande esperienza dello sciopero Pullman di Chicago, eh, infatti nel momento in cui gli scioperanti eh, della fabbrica di Pullman eh, decideranno di mettere a ferro fuoco eh, l'expo di Chicago, perché eh, verrà la White City, che verrà eh, bruciata, alla fine ci saranno eh, L'intervento eh, della eh, Guardia Nazionale e nello stesso tempo l'aiuto eh, dei lavoratori delle ferrovie eh, di eh, Eugene eh, Debs. Eh, quindi eh, Eugene Debs sceglie, capisce che eh, c'è spazio per fondare il Partito Socialista Americano che si presenta a partire dalle elezioni del 1904 eh, e a poi quelle successive del 1908. Dove ottenne eh, appunto, più eh, di 400.000 voti e nel 1912 riuscì a raggiungere i 900.000 voti. Quindi eh, di fatto un risultato, nonostante eh, gli americani fossero sempre di più, che viene applicato anche nel 1920. Ecco anche in questo caso un terzo partito, il Partito Socialista, che entra nelle eh, elezioni. Eh, Quindi non un in caso quello proprio vista eh, singolo, sì, eh, in questo tentativo di rompere quello eh, che chiamiamo eh, duo proprio. Quindi eh, concluderei, eh, prima di lasciarvi appunto spazio per le domande, eh, con alcune riflessioni eh, proprio sull'idea di populismo. Quindi il termine populismo, è influenzato dalla comparsa della nuova realtà politica negli Stati Uniti, non servì solo per descrivere oggettivamente la fisionomia del nuovo partito. Esso si autonomizzò progressivamente dal contesto specifico, come forse era inevitabile, e cominciò ad assumere una attività negativa, una sfumatura negativa, che era destinata negli anni successivi a persistere, anzi ad ampliarsi, tra le qualche dispose eccezione, in tutte le lingue occidentali. Già nella seconda metà degli anni 90 la questione veniva infatti associata a significati che tendevano a connotare il populismo come un fenomeno accostato al paternalismo e alla eh, demagogia. E se in russo appunto il termine, eh, criticato meno che fosse il movimento, veniva sempre collegato a una forma di socialismo, magari romantico o utopistico, ora il termine populismo. Le sue componenti di sinistra e di destra si discostava nettamente dal socialismo e eh, una qualche misura eh, si appunto eh, ripartiva in due realtà senza dubbio continue, ma differenziate per referente e per significato Per un verso infatti sul versante oggettivo dal punto di vista della sociologia della modernizzazione, ricordo appunto uno studio recente del professor Martinelli. Eh, sui i populismi eh, europei, eh, quelli con cui anche voi vi, eh, vi confronterete, eh, appunto esso stava a significare una sorta di sindrome che si impariva della povera gente in una situazione di disagio economico, in momento di crisi, accentuata con il corso della difficile transizione da un'economia prevalentemente agraria e contadina, largamente fondata sull'autoconsumo ma non è impermeata nelle stesse campagne eh, da un'industrializzazione e da una eh, finanziarizzazione eh, crescente. Il populismo, in altre parole, rappresentava una forma di resistenza e una risposta autoreferenziale, eh, ma di massa, alle difficoltà e ai traumi psicologici di un rinvento mutamento sociale. Ecco dunque, per concludere, eh, il riferimento forte all'epoca dei Tea Party, eh, eh, e eh, la questa eh, fine della, eh, cioè, la, la fine della eh, prima presidenza eh, urbana eh, con cui abbiamo esordito. Ancora una volta essi cercano di sottrarsi ai politicanti di Noshi. In questo bar è stato e contrastare con politiche effettive e i discorsi come quello di Islamatome che ho citato all'inizio. Eh, del mio intervento in quello stesso Kansas che avevano visto nasce il partito populista americano. Vi ringrazio per l'attenzione. Chiaramente sono a disposizione per eventuali eh, domande, possibilissimo che. Eh, eh, appunto, la storia degli Stati Uniti è breve, eh, 200 anni, ma molto eh, significativa, soprattutto piena eh, di persone eh, veramente eh, importanti. Sono persone, appunto, come vi ho ricordato prima, eh, che spesso vengono citate nei movimenti popolari eh, come quello del eh, singapore, la rivoluzione eh, degli ombre, quando si parla di Toulouse, Martin Luther King. Eh, e adesso in un certo senso, anzi sono molto contento del segnale la eh, storia degli Stati Uniti eh, in questo periodo, non lo ero nell'epoca di George W. Bush, eh, voi potete benissimo capire anche eh, il perché. Eh, di fatto eh, la, pres la presidenza Obama, soprattutto i suoi discorsi molto eh, appropriati eh, e anche poi nella sua efficacia di combattere eh, effettivamente la crisi che origina. Eh, i movimenti populistiamo eh, eh, che dire eh, sempre eh, molto molto felici perché poi eh, a differenza di George W. Bush eh, Obama si esprime in un eh, bellissimo inglese comprensibile e appunto i discorsi sono quasi sempre una eh, lezione eh, di storia. Ecco, volevo citare, visto che c'è un all'inizio eh, abbiamo parlato di Isalvatori e eh, c'è eh, un mio ex studente ormai eh, che ha fatto una tesi appunto eh, su questo e, e quindi eh, ha raffigurato eh, i due discorsi, quello di Theodore Roosevelt, lo salutòmi all'inizio del Novecento e quello di Obama. Per cercare un po' eh, di cogliere questo affatto populista, eh, che viene in un certo senso decostruito per riuscire a portare avanti una, eh, una politica che poi alla fine funzioni, perché la gente eh, poi eh, alla fine è quello, è quello che chiede, soprattutto la politica eh, che va sotto il nome di un po' hanno, la eh, politica eh, che, che riguarda eh, la sanità, è, è un tema fortissimo, è un tema molto importante ti spiega come a un certo punto eh, certe cose funzionino eh, in una realtà composta come eh, gli Stati Uniti e in questo problema eh, che eh, si può me che, eh, che funziona. E io eh, appunto, eh, voglio, voglio, voglio ringraziarvi per essere presente, la discussione è andata è andata bene, anche se sembra assurdo quasi collegare due, eh, due periodi così diversi della, della storia americana. Però va l'ha fatto fatto, con coscienza è andato lì, anche se aveva che Tirolus era andato eh, lì cent'anni prima, non cioè dice chiaramente nessun discorso. Mi chiedo anche io una cosa: due, anche se una non ce l'ho tanto chiara in testa, la prima è invece. In parte sono, sono vicine e riguarda un po' quello di cui parlavamo prima arrivando in macchina, il tema delle tensioni sociali che stanno riemergendo. All'inizio parlavamo della questione dei diritti civili, però c'è anche una questione legata un po' alla, al rapporto conflittuale tra bianchi e neri negli Stati Uniti che, non so quanti, che sicuramente c'entra discorso con la, con la storia dei movimenti populisti e se vuole c'è anche un po' un ritorno di nuovo di un di un ritorno, cioè il ritorno di Obama recentissimo eh, sui luoghi di, di Martin Luther King, da questo punto di vista però l... è più rischioso l'aspetto, non voglio assolutamente fare una, una, una classifica tra se è peggio come dire, la discriminazione sui diritti civili piuttosto che nei confronti dei neri, però questa frattura tra, in certe zone degli Stati Uniti tra bianchi e neri, questo, questo ritorno di questa conflittualità forte e anche identitaria del movimento, soprattutto giovane, perché poi sono, sono giovani neri che hanno una capacità conflittuale abbastanza, abbastanza elevata. Conflittuale nei termini di come si esprime oggi la conflittualità, quindi riot metropolitani piuttosto che eh, insomma, di questo tipo. Potrebbe essere, cioè, come, si, come si inserisce in un discorso di, di ritorno di, di temi legati a, al populismo? Il populismo, certo, è chiaro eh, che queste sono cose che erano state vissute eh, all'epoca e in altre eh, realtà. Eh, pensiamo allo eh, scontro razziale che oggi si verifica a St. Louis, a Ferrisson che sta vicinissima a St. Louis ti dice che eh, appunto, le città americane sono cambiate. All'epoca, nel Novecento, di fatto a St. Louis non c'era un afroamericano. Non lo potevi trovare perché gli afroamericani stavano tutti dall'altra parte del ponte costruito da Hitz nel 1884 che eh, attraversa il, il Mississippi. Stavano a Issel era il St. Louis eh, dove dormivano, dove vivevano, dove eh, appunto giocavano e attraversavano il ponte solo per andare a lavorare. Non c'era eh, una eh, direi, eh, tendenza a eh, integrarsi. Il Melting Port non esisteva, esisteva in altre aree, tipo Los Angeles nel 92, quindi abbiamo la rivolta di Los Angeles nel 92, Watts eh, nel eh, 63 di fatto quindi eh, quello che sta vivendo oggi questo Midwest è in un certo senso quello che ha vissuto eh, prima appunto eh, New York eh, appunto, con eh, la marcia eh, per eh, i, eh, i diritti eh, di quello che è eh, prima ancora quella di a Washington chiaramente negli anni 50 eh, per eh, il popolo eh, nero e quindi vediamo che eh, quelle tensioni che sorgono nell'aria degli anni 50, che poi eh, vengono portate da Martin Luther King a, a Washington con la marcia del 63, il fatto che poi eh, esplodono di nuovo eh, Watts prima nel 63 stesso e poi nel 92, il fatto che adesso sono più eh, che dire, eh, dirette verso una zona che prima non avevano in che le realtà erano completamente separate, uguali e separate come sono la sentenza della, della Corte Suprema è un reale eh, stato eh, delle, eh, delle cose. In questo eh, ci ritroviamo in quest'epoca a eh, toccare i temi eh, che sono appunto quello la volta delle, delle donne che eh, in questi anni stanno lottando per avere il diritto di voto, che 1920, però sono molto attive. Ecco, eh, se eh, come si diceva non c'è una liberazione eh, della donna, alla fine non ci può essere, non si può includere appunto in questo, in questo mondo americano, Questi erano stati strani, eh, perché magari davano il voto alle donne e eh, li toglievano eh, agli afroamericani, che eh, di fatto era una cosa è una cosa molto curiosa, quindi dovremmo aspettare il signor di eh, Johnson eh, per avere eh, questo, eh, questo diritto, eh, diritto di voto. Quindi eh, questioni eh, problematiche, tensioni che eh, chiaramente eh, attu attualizzano eh, il tema a altri eh, problemi che sono problemi eh, che di fatto eh, sono dell'America di oggi, l'inclusione, un'inclusione sociale come ci dice Obama eh, di una nazione che è costruita eh, sull'immigrazione, se qualcuno c'è da recriminare su una legge sull'immigrazione eh, che non funziona forse lui, sono gli unici, sono i nativi americani perché sono stati quelli che eh, di fatto eh, sono stati penalizzati eh, da queste leggi eh, sull'immigrazione, però eh, ecco questi temi nuovi Straight, eh, e, eh, chiaramente eh, il cittadino che si comporta in un certo modo, e, eh, e gay. Eh, Obama ci dice che straight vuol dire che è la direzione giusta, è la direzione diritta. Però di fatto lui dice che eh, anche i gay devono far parte di questa America, così come dovranno far parte di questa America anche i cittadini eh, ispanici, cittadini cinesi eccetera eccetera. Però quando eh, poi entri nello, nello specifico, entri eh, nella vita quotidiana eh, ti ritrovi davanti appunto eh, ai, ai, problemi, ai problemi veri, che sono quello della violenza, come eh, un po' si diceva prima, gli inchagi sono parte del eh, culto della violenza americana, c'è cioè un bel libro che non c'è in che si una generation True violence, una storia eh, americana vista attraverso i temi della violenza. Questa violenza eh, si ripercuote sulla vita quotidiana, potete vedere benissimo che a due sceri guidi ti è eh, davanti eh, uno con la pistola. Che succede a Milano è molto difficile, ma che succede a Filadelfia è quasi eh, appunto, eh, la norma. Quindi trovi una persona che ha il diritto di portare un'arma e che ti assale e ti chiede dei soldi con l'arma puntata. Questo in un certo senso è un po' il rischio eh, della, eh, della società americana che si è costruita appunto su questa regola eh, che è uno degli emendamenti eh, della Costituzione americana, il secondo, eh, che eh, tutti hanno il diritto di portare eh, le armi. Quindi in questo contesto trovi eh, una persona armata e come per proteggere. Uh, possibilità, o te rivolgere alla polizia e quindi la presenza della polizia è importante o potete comprovarlo anche eh, tu. Non, so, non ci sono grandi scelte. Ecco, in questo caso un bar che non interviene nel caso di Franco, perché sa benissimo come interviene in un secondo modo, nel senso che eh, manda eh, appunto, in, eh, appunto il segretario della, della giustizia eh, e gli dice vai a vedere se funziona per la alla fine mi sembra che che non funziona. E poi si scopre che eh, lo sceriffo eh, metteva più multe agli afroamericani e che eh, chiaramente annullava le multe ai suoi parenti, ma questa è un po' eh, la società, così come poi funziona eh, praticamente giorno, do, giorno dopo giorno. Ma lui non può dire eh, sono contro la polizia, eh, la violenza, e perché poi ti succede come quello che è successo. A New York eh, con Di Blasio, e Di Blasio ha detto: Ah, quello poteva essere eh, mio figlio. Eh, di fatto, e i eh, poliziotti eh, che sono incaricati di controllare eh, appunto, eh, la città alla fine poi ti girano le spalle, oppure addirittura c'è uno che prende il fucile e ammazza i poliziotti, il che eh, ti crea eh, veramente eh, molti problemi. Perché poi, alla fine, quando uno c'ha delle armi, l'unico un motivo per per uno studioso come noi è quello di affidarsi alla polizia che in un certo caso eh, può anche, anche funzionare eh, non so se sono stato chiaro comunque tra tensioni che sono un po' va bene. Eh, grazie tantissimo spero che per questo questo studio che continui eh, con successo ci serve